Tchau! Buongiorno, uh, oggi mi sono divertita tantissimo nella nostra diretta, nella nostra chiacchierata perché abbiamo vabbè, parlato di tributi, quindi abbiamo parlato di Curtis Myfield, abbiamo passato anche dei tributi spagnoli così come eh, i Kansas che invece sono questo gruppo eh, rock britannico molto interessante e tra l'altro insomma grazie a voi che non li conoscevo. Abbiamo mh, salutato anche Bizio che eh, insomma dall'album che vi avevo fatto vedere questo del tributo a Colporter eh, lui ci richiedeva il brano u 2 Night and Day e così abbiamo fatto così abbiamo passato e sono uscite tante cose carine abbiamo chiacchierato di chi è tornato al lavoro eh, che bisogna inventarsi ogni giorno eh, in questa anche situazione di emergenza abbiamo parlato di radio abbiamo parlato di musica a sette eh, abbiamo parlato di corsi di lingua come noi italiani insomma andiamo all'estero è vero che ci facciamo con conoscono anche Jessie ci facciamo capire a Jessie, ma io dico, è anche un po' triste, no? Non imparare alcune lingue, e io mi metto dalla parte di chi è svogliata e non ha voglia di impararle, e questo non è una gran bella cosa, no? Eh, qualcuno di voi ha suggerito anche dei corsi online, soprattutto di spagnolo, visto che stamattina abbiamo avuto tanti amici spagnoli e tanti che sono andati in Spagna e quindi hanno raccontato la loro Spagna. Eh, dovrei promettere di imparare un po' di più le lingue, ma <ride> so che sono... Eh, Niente, non ce la posso fare Comunque sia ehm, Questo era per dire che è stato bello Ancora una volta stare insieme a voi E che come dicevo io ho fatto un po' da trade d'union Tra ehm voi praticamente è quella che è la musica, o e l'ho paragonata un po' a chi va su un palco, un presentatore che non deve essere una prima donna, ma deve solo fare da tredunione. E questo penso che sia il nostro canale: nel senso che non si parla di me, sì ok, vedete me, ascoltate me, ma è per stare insieme per far parlare anche voi. E questa è una gran bella cosa. E, e poi ci siamo detti che venerdì verrà postato un'altra parte della Corsica. Eh, come sempre potete seguirmi anche sul canale Patreon, non solo Radio. Ma eh, era anche per dirvi che cosa: beh, che magari la prossima volta le, la nostra diretta parleremo anche di folk. Visto che all'inizio è stato parlato di passare anche musica folk. Non so se avrò il cinturone, e il cappello da cowboy, ma insomma, qualche cosa dal cilindro tirerò fuori. Va bene? Intanto, non mi resta che augurarvi veramente una buona giornata. Ah, solo una cosa per chi chiedesse questa collana, perché ogni tanto dicono una collana come si veste tutta stramba, va bene, solo che questa è una delle tante eh, cose che acquisto magari sotto Natale o in periodi particolari dai centri disabili eh, qui della mia zona che fanno e realizzano questi eh, oggetti e questo ad esempio era fatto con eh, un eh, catalogo di carte da parati eh, e quindi realizzano un po' di cose e mi piace acquistarle per sostenere loro, per dare anche risalto quello che loro realizzano e per aiutarli insomma ad andare avanti per cui questa è una cosa che volevo lasciarvi eh, va bene non mi resta che augurarvi una buona giornata un buon primo maggio ma ci ritroviamo presto un bacio ciao